Eh, grazie Presidente. Eh, io vorrei fare alcune precisazioni rispetto a questa mozione in quanto... Secondo me non si possono citare le note trasmissioni televisive che hanno riguardato il problema sull'appalto delle utenze non domestiche eh, senza ricordare che Roma Capitale e Ama in questo caso erano parte l'ESA rispetto a quelle denunce eh, che erano dei singoli casi, singoli, per carità, non si vuole criminalizzare nessuno, ci mancherebbe altro. Eh, però erano dei singoli casi di comportamenti non corretti del, del capitolato del, dell'appalto eh, su quello sta indagando la magistratura per cui andiamo, facciamo andare avanti ovviamente la, uh, il, il lavoro eh, volevo dire al collega uh, che ha parlato che ha mh, molti servizi eh, fa 16.000 uh, trasporti in giorno uh, di eh, studenti in realtà non è così eh, probabilmente si deve essere confuso con, con la società Tundo, il multiservizi fa il trasporto solo del dei alunni disabili che in realtà sono poco più di 600, adesso non ricordo esattamente il numero per cui non possono svolgere questo tipo di, la, di eh, servizio così come è stato dichiarato, ma deve essere stato un, un errore. Noi riteniamo che questa mozione in realtà non dia nessun valore aggiunto rispetto al problema in generale o rispetto a quello che eh, si sta eh, realmente eh, facendo. Eh, pertanto, eh, tra l'altro, eh, è di recente la notizia di un, eh, di un atto della Giunta che ha avviato la procedura per un piano assunzionale in Ama dove ci saranno centinaia di persone assunte, è una prima fase. Eh, questo ehm, c'è stato un, tutto un, un, un lavoro lunghissimo dietro questo, questo atto che ha portato a, ad un piano assunzionale in AMA. Riteniamo che questo sia un inizio eh, e che si debba continuare su questa strada, ma riteniamo allo stesso tempo che la mozione oggettivamente non dà nessun valore aggiunto rispetto al problema generale, pertanto anche su questa mozione il Movimento 5 Stelle si asterrà. Grazie.